Benvenute e benvenuti a voi che seguite i canali della Fondazione Bruno Kessler, a voi che ci leggete, che ci ascoltate e che anche ci vedete. Con questo primo appuntamento di approfondimento intendiamo fornire a voi che ci seguite l'opportunità di approfondire dei temi che ci interessano nel nostro presente. Il tema del quale parleremo oggi è la guerra. Ne parleremo con Marco Mondini. Benvenuto, Marco. Grazie, Claudio. Che insegna History of Conflict, in inglese si dice così, perché lo, lo insegna in inglese, immagino, e storia, storia contemporanea all'Università di Padova. Ma, prima di andare a Padova, Marco ha servito, come si direbbe in gergo militaresco filoamericano per tradurre in italiano malamente, ha servito per sei anni all'Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler. Io sono Claudio Ferlang e sono uno storico, anch'io ricercatore, tuttora in servizio, all'Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler. Marco, la prima domanda che ti faccio è questa. In molti osservatori, politologi, giornalisti, ci hanno raccontato che la guerra non sarebbe accaduta perché non conveniva. Ma la guerra c'è. Come si spiega? Beh, si spiega col fatto che molti analisti, anche analisti molto preparati, eh, molto colti, molto in gamba, che fanno questo di lavoro, eh, hanno cercato di analizzare, di interpretare, di prevedere il comportamento della leadership russa di fronte alla possibilità di una guerra su vasta scala con i nostri metri di giudizio da europei occidentali o da statunitensi. Dei metri di giudizio che potremmo definire, se vogliamo, mercantili o razionali in maniera economicistica, eh, un parametro di giudizio che fa il conto con il problema dei costi benefici. E quindi se detto la guerra non verrà fatta, Putin non scatenerà la guerra perché non gli conviene. Il problema è che analizzare una leadership autocratica che basa gran parte del suo consenso, se non tutto il suo consenso oggi, su problemi di prestigio e potenza, su richiami storici alla grandezza della Russia, il progetto del Ruschkimir, della ricostruzione dello spazio imperiale russo, non dell'Unione Sovietica, eh. Come tutti i russologi e gli analisti che si occupano specificamente di politica russa hanno chiarito, a Putin dell'Unione Sovietica non gliene frega né tanto né poco. A lui interessa ricostruire lo spazio imperiale russo, che era quello frammentato dopo il 1991, quello che ha lasciato un trauma se vogliamo, nella comunità che lui sostiene essere la comunità russa, cioè i russi propriamente detti, i piccoli russi, cioè gli ucraini e i bielorussi. Ora, analizzare un programma come quello di Putin, perché è un programma dichiarato, esplicito. Adesso le analogie per gli storici sono dei diavoletti maligni che bisognerebbe sempre evitare. E quando si paragona Putin a Hitler... Non si fa solo un'analogia, si fa una cattiva analogia. Eh, è inconcepibile cercare di analizzare il progetto dell'autocrate del Cremlino oggi, seguendo le dinamiche dell'avvento al potere di Adolf Hitler. E tuttavia, almeno un parallelismo si potrebbe trovare, se non altro proprio per capirsi. Il programma di Adolf Hitler era a grandi linee già tutto esplicitato nel Mein Kampf. Ora. Putin non ha scritto il Mein Kampf, e non credo nemmeno che aspiri a una guerra di sterminio, eh, per dirla tutta, poi io non sono un russologo, quindi magari mi sbaglio, spero di no. Ma eh, le sue dichiarazioni negli ultimi anni erano molto esplicite, invece, e non faccio solo riferimento a quello strampalato, ridicolo discorso di revisione dell'identità storica delle comunità nazionali che ha fatto pochi giorni prima di scatenare la guerra. Ma mi riferisco anche a un lungo articolo pubblicato a sua firma, non so se l'abbia scritto lui, non credo, però la firma era la sua, in cui lui definiva, e definiva tanto tempo fa, eh, il problema della ingiustizia dell'esistenza di una nazione ucraina. Ora, gli storici sono ormai 40 anni che hanno definito come irrilevante il problema della storicità delle nazioni. Le nazioni non sono entità ontologiche, non esistono in natura, la nazione è un manufatto culturale, le identità nazionali si creano e si disfano. Detto questo, l'Ucraina è uno stato sovrano che esiste da 30 anni, con una sua identità come comunità-stato, come stato che aspirava a essere uno stato-nazione, quindi con un'identità collettiva coesa. Si potrebbe anche dire che in realtà il vero padre dell'identità dell nazionale ucraina è proprio Vladimir Putin quando lui ha scatenato la guerra il 24 febbraio, ha fatto sì che segmenti della popolazione russofona dell'Ucraina, che non guardavano propriamente benissimo il governo di Kiev, si siano trovati nella situazione in cui potersi o doversi proclamare ucraini. Perché forse Putin avrà cercato di leggiucchiare qua e là qualche strampalato manuale di storia, ma credo che abbia eh, bigiato la lezione in cui gli spiegavano che è dai tempi di Georg Simmel che... Le identità nazionali vengono definite in maniera relazionale. Un'identità nazionale si crea in guerra, si crea per conflitto. Uh, Linda Colley, mh, molti anni fa, ha scritto un libro molto bello che si intitola Britons, in cui studiava la formazione dell'identità nazionale britannica. Quindi mettiamo insieme inglesi, scozzesi, gallesi. Cos'è che li tiene insieme? L'essere qualcos'altro. Qualcos'altro da chi? Beh, l'essere protestanti e non cattolici, l'essere al di qua del canale della manica e non al di là quindi sono britannico perché non sono francese, sono britannico perché sono sempre in guerra con i francesi, eccetera, eccetera. E questo discorso vale, in maniera un pochino più sfumata, non così semplicistica, per tutte le identità nazionali. Ecco, Vladimir Putin ha creato l'identità nazionale ucraina. Ma al di là di questo, in realtà lui questa guerra l'ha pensata, l'ha progettata, l'ha pianificata, perché oggi sappiamo ed è evidente che era pianificata da mesi, se non forse da anni, in termini di prestigio e potenza, non in termini di guadagno economico. Il problema è che molti dei nostri analisti, o molti dei nostri cosiddetti analisti, alcuni semplicemente sono ormai dei dilettanti allo sbaraglio perché non hanno più la capacità di eh, parametrare i propri giudizi eh, nel mondo in cui viviamo oggi, alcuni sono semplicemente troppo vecchi, alcuni prendono delle cantonate, non lo so, penso a Sergio Romano. Famoso ex ambasciatore a Mosca, sì, che però era ex ambasciatore negli anni Ottanta e oggi è semplicemente una persona probabilmente troppo anziana per capire quello che sta succedendo. Penso ad alcuni generali, eh. Alcuni generali l'hanno detto chiaramente, ma alcuni generali non in pensione. Che i generali in pensione prendano le cantonate non è strano. Che le prendano i generali in servizio è strano. Il capo di Stato Maggiore della difesa francese ha ammesso candidamente che lui non pensava a una guerra su, in, su vasta scala in Ucraina. Ma perché tutto questo? Perché continuiamo ad analizzare le azioni di un autocrate che basa il proprio consenso su questioni di prestigio e potenza, con il metro di una società che ha cercato di cancellare la guerra dall'orizzonte del pensabile e di sostituirla con cosa? Con i soldi. Col benessere. È stato detto eh, da alcuni sociologi, ormai un certo numero di anni fa, che l'Europa occidentale ha sostituito il concetto di cittadino, come era uscito dalla rivoluzione francese, il citoyen. Le citoyens ha un contratto con la propria comunità nazionale che è fatto anche di dovere e prestigio. Sono cittadino francese, quindi io potrò prendere le armi per battermi per la mia nazione, probabilmente anche per morire per la mia nazione, per sacrificarmi. La cittadinanza una volta era basata sul concetto di sacrificio possibile fa parte del contratto che mi lega al mio Stato-Nazione. Però ecco, questo concetto di cittadino prodotto dalla rivoluzione francese, cioè dalla nostra matrice culturale migliore, è stato sostituito dal concetto di consumatore. Quindi noi, allo Stato di cui facciamo parte, oggi non chiediamo più prestigio e difesa, chiediamo benessere. Il problema è che non per tutti è così. Ecco, in Russia non è così. Si mi viene da pensare a varie cose ascoltando la tua, la tua risposta, non era una domanda. Eh, la prima è che la storia diviene, dobbiamo abituarci a non, fermarsi, a non fermarci come storici all'osservazione del passato senza pensare che la storia diviene. La seconda invece, più legata all'attualità, è a quei giorni in cui si prendevano in giro gli analisti statunitensi perché dicevano guardate che attacca. E la terza, che introduce la mia prossima domanda, è hai parlato di cattiva analogia tra Putin e Hitler. Non è che in Europa, soprattutto nell'Europa occidentale, dopo il 1945 si è pensato che la guerra fosse scomparsa dal, dal, dal possibile, dall'immaginario possibile per l'osservatore e per il cittadino europeo-occidentale? Può essere che sia successo questo? Eh, sicuramente è successo così. Eh, non subito, non subito dopo il 1945, ma attraverso un cammino di rielaborazione culturale che possiamo definire smilitarizzazione culturale, che parte con il 1945, parte con il rendersi conto che la seconda guerra mondiale ha lasciato soprattutto un'Europa in macerie e arriva se non altro alla fine degli anni sessanta, con il deflagrare dei grandi movimenti di contestazione giovanile. Eh, questa demilitarizzazione culturale è stato l'oggetto di una serie di studi. Non è che ce la stiamo inventando oggi. Penso a un bravissimo storico eh, specializzato in storia della Germania, che si chiama Schien, che ha scritto un volume che è stato malamente tradotto anche in italiano con il titolo L'età posteroica, ma mh, il titolo in realtà non è suo, però bisogna dire che mh, rende bene l'idea del libro. Età posteroica in realtà non è una formula da storici è una formula da analisti, è stata coniata da uno spirito bizzarro, non esattamente forse eh, l'osservatore più lucido della Terra, che si chiama Edward Lutwack, un ex consulente strategico eh, della Casa Bianca. Anche lui ha finito di fare il suo mestiere Deo Grazias negli anni Ottanta. Ehm, alcuni anni dopo lui ha lanciato questa formula, una formula in realtà molto sprezzante. E, secondo lui gli europei vivono in un'età post-eroica perché hanno rinunciato a all'idea di poter fare la guerra, dico che è sprezzante perché lui la vede tipicamente da nordamericano. americano e questa idea è che gli europei si cullino in una sorta di percezione decadente del mondo per cui non è più necessario prepararsi per fare la guerra, per difendersi, per difendere i valori della liberal democrazia in cui vivono e beh questo è bisogna dire un filo rosso nel pensiero statunitense è stato detto da presidenti, conservatori e repubblicani, è stato detto anche dall'entourage di Obama. Gli europei non spendono abbastanza per prepararsi a fare la guerra, il che è vero peraltro. Eh, la percentuale di PIL dei paesi europei eh, che viene investita per eh, sostenere, eh, implementare, preparare il proprio arsenale, il proprio personale specializzato nel mestiere delle armi è infimo, non raggiunge Praticamente mai quel 2% che è considerato la soglia minima del PIL da investire. Infatti la Germania ha cambiato idea negli sì, ultimi giorni. Eh, un altro risultato fantastico di, della mossa geniale di Vladimir Putin è di aver spinto il governo tedesco, peraltro un governo retto dai socialdemocratici, eh, a varare il più grande programma di riarmo tedesco dai tempi di Bismarck. Eh, in un paese che per mezzo secolo si era cullato nell'idea che la guerra non era più affare suo. Ora, so che eh, è un pochino eh, surreale da dire, perché tutti noi in realtà viviamo sull'inerzia memoriale di ricordarci i tedeschi come un popolo di combattenti, ma nell'ultimo mezzo secolo eh, le forze armate tedesche, la Bundeswehr, erano ridotte da far pietà erano diventati i protagonisti di una serie di barzellette che una volta erano dedicate agli italiani. Eh, nelle ultime missioni di pace sostenute dalla Bundeswehr, gran parte dei loro mezzi, soprattutto i mezzi a terra, non andavano perché non avevano i pezzi di ricambio. Alcuni soldati professionisti eh, non avevano gli armamenti e l'equipaggiamento corretto, se li dovevano procacciare per conto loro. La Bundeswehr era ridotta veramente male. Uh, la decisione di varare un, un piano di riarmo così massiccio, la cifra che è stata citata, poi bisognerà vedere in quanti anni, in quali modi, ma è stata strepitosa, si sta parlando di 100 miliardi di euro, uh, è qualcosa che non ha precedenti, non dico nella storia della Germania repubblicana, non ha precedenti neanche nella storia della Germania imperiale. I programmi di riarmo di Hitler, per dirla tutta, dopo il 1933 procedettero con un pochino più di cautela. Poi alla fine ovviamente investirono una parte molto rilevante eh, del PIL tedesco dell'epoca, soprattutto quando Hitler decise di reistituire la coscrizione obbligatoria. Ma non erano partiti così di slancio, non avevano avuto questo effetto annuncio. Uh, in realtà eh, l'idea che l'Europa abbia vissuto fino al 24 febbraio, Scorso. in una favola. È vera ed è falsa allo stesso tempo. Ma già il fatto che il libro di Sheehan prendesse una serie di cantonate è stato rilevato molto spesso. Non è vero che dopo il 1945 la guerra sia uscita dalle agende politiche europee. Innanzitutto bisognerebbe capire quale Europa. La Francia? L'Inghilterra? Che fino agli anni 60 hanno combattuto guerre postcoloniali? L'Italia, in cui non si parlava più di guerra, ma ci si riarmava. La Germania sicuramente sì. Lì probabilmente c'è un primo bias cognitivo, quello dello storico germanista. Non è nemmeno vero che dagli anni 90 a oggi, quella che è stata considerata l'epoca pacifica per definizione, la guerra sia veramente uscita dalle agende politiche e dagli orizzonti culturali. Di guerra ne abbiamo fatte tante, poi le abbiamo chiamate con un altro nome. Le chiamavamo Missioni di Pace. Ma erano guerre. Il fatto è che in realtà non è da ieri, dal 24 febbraio, che la guerra è tornata a essere immanente nelle nostre vite. Lo è da almeno un decennio, forse anche qualcosina di più. Solo che abbiamo fatto finta di niente. Allora sì, da questo punto di vista, gli europei occidentali sono vissuti in una favola. E quella favola è finita. È finita il 24 febbraio, è finita quando ci siamo resi conto che la guerra non è più qualcosa di esotico e esotico ha una definizione molto molto ampia. Era esotico in Afghanistan, potevamo chiamarla missione di pace, non lo era ma potevamo chiamarla così e non ci riguardava da vicino se non quando si presentavano le leggi di rifinanziamento delle missioni di pace in parlamento. Era persino esotica quando si combatteva nei Balcani negli anni 90? Noi ce lo dimentichiamo spesso ma negli anni 90 si sono sparate cannonate al confine di Nova Gorica. Per non parlare del drammatico assedio di Sarajevo, dal 92 al 95, e tutti anche lì abbiamo fatto finta di non vedere, ci si indignava, ma non si voleva mai ammettere che la guerra era tornata a bussare alle porte di casa. Ecco, il 24 febbraio la bussata è stata parecchio forte, e adesso non possiamo più fare finta di niente. La guerra è tornata a essere un problema che ci riguarda direttamente. Per molti motivi, uno dei quali è che nonostante molti segmenti di opinione pubblica, specialmente in Italia, ma non solo in Italia, stiano ancora cercando di far finta di niente, soprattutto psicologicamente, e beh, dal 24 febbraio la guerra è tornata a essere un problema che ci riguarda tutti i giorni, non solo perché costa, potremmo anche non volerla fare, ma costa comunque. Ma ho, perché... fatto, ho fatto sì. il pieno ieri. Ecco, ma perché... Eh, so che è scomodo dire, ma noi in guerra ci siamo già. Io non mi capacito del fatto che molti non se ne rendano ancora conto, ma l'Unione Europea, di cui noi facciamo parte, la Nato, di cui noi facciamo parte dal 49, e la Repubblica Italiana, per decisione unanime del suo governo e per bocca dichiarata del suo Presidente del Consiglio, sta fornendo armi a un paese belligerante. Questo, in termini, in termini tecnici, si chiama proxy war o guerra per procura. Quindi a me piace sottolinearlo, ma pensare che possiamo continuare a far finta di niente voltandoci dall'altra parte non è solo stupido, è ipocrita. Hai molto parlato di armi. Alcuni osservatori, anche molto informati, hanno sottolineato il fatto che la guerra si combatta anche con Anonymous, con attacchi cibernetici, con le macchine, con i computer, però tutto questo raccontare di armi e di riarmo ci dice che le armi servono e come? Dal fucile all'aereo alla bomba. È cambiato qualcosa o siamo sempre nella stessa guerra che abbiamo visto nel secolo scorso? Allora, separerei i due aspetti l'aspetto tecnico, la tecnicalità del come si fa la guerra eh, tra fine XX e inizio XXI secolo e l'aspetto narrativo della guerra. Dal punto di vista tecnico non c'è dubbio che eh, la guerra oggi non si faccia più solo con le armi sul terreno, però il problema è che si fa anche con le armi sul terreno. Eh, sono state coniate eh, dagli analisti, tutta una serie di etichette che descrivono l'evoluzione tecnologica rapidissima e lo sfondamento di una nuova dimensione del modo di fare la guerra, che è la dimensione del virtuale. Eh, guerre cibernetiche, guerre ibride. Guerra ibrida vuol dire che le dimensioni della guerra sono molteplici, ma anche che vengono coinvolti molteplici soggetti. Eserciti regolari, milizie locali irregolari, Foreign Fighters, un'altra dimensione che stiamo vedendo adesso in Ucraina. Uh, la guerra è diventata un oggetto estremamente fluido ed elastico tra XX e XXI secolo. Su questo non c'è dubbio. Oggi la guerra non si combatte più solo con le armi convenzionali. In realtà lo sappiamo dal 1945 che non si combatte più solo con le armi convenzionali. E potremmo anche ricordare che pensare che oggi, solo oggi, eh, la dimensione della cibernetica, dell'informazione abbia un ruolo importante, beh, vuol dire dimenticare che la guerra è fatta anche, se non forse soprattutto, di comunicazione se non altro nel primo conflitto mondiale. Si chiama strategia mediatica ed è una delle dimensioni del come si fa la guerra. Le guerre si vincono e si perdono anche, e per certi versi soprattutto oggi, sul terreno della comunicazione. Basta vedere Uh, basta notare, basta sottolineare come gli ucraini stiano vincendo su quel fronte benissimo, la loro strategia mediatica è di enorme successo, quella russia è estremamente deficitaria. Il problema è che a questa analisi tecnica bisogna affiancare un'analisi dei testi narrativi. Perché è così importante per gli europei occidentali dirsi che ah ma tanto le guerre non si fanno più sul terreno, le fanno i computer, le fanno le macchine, le facciamo con la comunicazione. Fa parte di una narrazione che possiamo datare, se non altro, agli anni 90. Probabilmente proprio alle guerre nei Balcani. Una narrazione che ha lo statuto di legittimità di una chiacchiera da bar. Le guerre le fanno le bombe intelligenti. Hanno cominciato a, a, a dirla nei Balcani e hanno continuato per tutta la prima guerra del Golfo. Le guerre non portano più tanti morti, non richiedono più tanti sacrifici perché tanto le fanno le macchine. È una narrazione, sì, è anche una bella favoletta. Fa parte di quella macro-favoletta che gli europei occidentali continuano a raccontarsi per dirsi che tutto sommato la guerra è una cosa che non si fa più, ma se si fa non la facciamo noi. E beh, però questo appunto è una, è una narrazione, una narrazione destituita di verità. Come l'Ucraina sta perfettamente dimostrando, ma guardate, i segnali c'erano tutti anche prima, in realtà questa favola non ha mai avuto legittimità, la guerra si fa con la comunicazione, con i computer, con le macchine e con i carri armati sul terreno, le armi leggere, le armi pesanti, i soldati che sparano e a volte muoiono. Hai parlato di vittime, hai parlato di comunicazione, ecco la questione della comunicazione sarebbe bello approfondirla, magari la faremo in un altro momento anche... Ne, magari speriamo di no, perché significa che la guerra è andata avanti e che sarebbe bello fare un'analisi sulla comunicazione, sugli insuccessi della comunicazione russa al momento. Ma per chiudere ti volevo fare una domanda sulle vittime. Abbiamo visto, noi che studiamo il passato, tante vittime civili nelle, nelle guerre, sempre di più, no? Quella, la storia della guerra ce lo racconta. Abbiamo visto la fame portata dalla guerra. Abbiamo visto le malattie e l'impossibilità di curarsi. Cosa ci puoi dire su questi temi? Secondo te sono ancora presenti nel modo di vivere la guerra del 2022? Ma sicuramente sì, innanzitutto perché eh, per quanto non si possa fare i conti con l'idea di un ritorno quotidiano della guerra, dobbiamo anche ricordarci che post 1914-18 e soprattutto post 1939-45, come europei noi abbiamo sviluppato una sensibilità ad alcune regole della guerra che esistono, benché qualcuno come l'esercito russo in questi giorni faccia simpaticamente finta regolarmente di dimenticarsene. Eh, I civili non sono bersagli legittimi della guerra, come erano stati. Questa è un'invenzione, e dobbiamo ricordarcelo, relativamente moderna nella coscienza degli europei e nella capacità di vivere l'esperienza della guerra in modi più o meno contenuti. Ma tra 1914-1918 e e tra 1939-1945, e nonostante esistessero già delle leggi internazionali che lo impedivano, i civili divennero bersagli della violenza di guerra. E bersagli espliciti, bersagli consapevoli. La guerra est è delle forze armate tedesche, dopo l'operazione Barbarossa, fu una guerra di sterminio in cui l'annientamento di un popolo era il bersaglio. Ma non solo quella. Pensiamo a molte pagine della guerra civile spagnola, pensiamo ad alcuni momenti delle occupazioni tedesche anche durante la Grande Guerra. I tedeschi avevano una sorta di Sonderweg nei confronti dell'applicazione delle regole della guerra. Non furono solo loro, ma loro particolarmente. L'Armata Rossa occupando la Germania Dopo il 1944 gli avrebbe restituito Pariglia. Le centinaia di migliaia di tedeschi morti per l'occupazione dell'Armata Rossa sono una pagina che tendiamo a dimenticare. Oggi questo non è più tollerabile. Semmai lo era stato, oggi non lo è più. E non lo è più dai tempi in cui, dopo aver vissuto la traumatica esperienza della guerra nei Balcani, noi abbiamo fatto ritorno all'idea che un tribunale per i crimini di guerra deve essere un istituto sovranazionale permanente. Che c'è? e si sta già interessando a quello che succede sul terreno in Ucraina oggi. E ovviamente è perfettamente giusto che sia così. I civili non sono e non possono essere un bersaglio, nemmeno nella nuova guerra del 2022. La guerra potrà tornare a essere una parte fondamentale della nostra vita, purtroppo ho detto, ma non potrà tornare a essere una guerra ai civili, come è stata per molti aspetti la Seconda Guerra Mondiale. Un'altra dimensione che noi non dobbiamo mai dimenticare è che, anche se non vengono colpiti da una violenza diretta, però i civili sono fondamentalmente le vittime prioritarie della guerra moderna. Perché? Beh, è perché la guerra moderna ha scoperto varie dimensioni. Durante la Prima Guerra Mondiale si è scoperta la dimensione dell'aria e questo ha permesso di travalicare, anzi di cancellare per sempre, il concetto di fronte. Noi oggi non ci pensiamo, ma una volta il fronte di guerra... Nelle guerre contemporanee, quelle moderne sono un altro paio di maniche, come la guerra dei trent'anni, ma il concetto di fronte nelle guerre contemporanee era qualcosa di abbastanza netto. Un esercito da una parte, un esercito dall'altra, che si combattono in alcuni teatri ben definiti, in alcuni campi di battaglia. Magari a pochi metri di distanza. Anche, anche no? sì, ma militari da una parte e militari dall'altra. C'erano il saccheggio, c'erano il vivere sulle risorse del territorio, Napoleone l'aveva teorizzato ma esisteva un concetto di fronte. C'era anche durante la Grande Guerra, sì, però la Grande Guerra scopre la dimensione dell'aria. E puff, magicamente, il concetto di fronte, di distinzione tra chi combatte e chi non combatte, viene cancellato, è cancellato per sempre. Oggi è ancora vero e purtroppo lo è ancora di più, non solo per lo sviluppo tecnologico delle armi. Dei 600 missili che, secondo l'intelligence americana, sono stati sparati fino ad oggi dai russi contro gli ucraini, Oggi, oggi 9 marzo, eh, beh, i due terzi sono stati sparati dall'interno del territorio ucraino, sì, ma gli altri da quello russo e bielorusso. La gittata delle armi, per non parlare ovviamente della totale perdita di senso, della distinzione civili e militari nel teatro, nello scenario della guerra nucleare. Chi è bersaglio? Chi non lo è? Chi è combattente e chi è semplicemente vittima? La guerra contemporanea ha di fatto cancellato questa distinzione. Io ti ringrazio Marco anche perché parlando di combattenti e vittime mi eviti di fare una domanda che ti avrei voluto fare perché già hai risposto. Noi speriamo di avervi aiutato nell'approfondimento di temi che sono complessi. Ringrazio Marco Mondini per l'intervista che ci ha concesso. Vi invito a continuare a seguire la Fondazione Bruno Kessler su tutti i suoi canali. Siamo presenti un po' dappertutto. E a cercare i nostri approfondimenti. In chiusura ringrazio molto Andrea Franceschini che si è occupato della gestione tecnica di questa intervista. Alla prossima!